Siamo qui per Politicamente Scorretto con Alessandro Gallo, allora volevo chiederle innanzitutto se pensa che Bologna sia il palcoscenico adatto per combattere questo tipo di ingiustizie che accadono in Italia e soprattutto se la cultura, e lei ne è un grande esponente, possa essere il mezzo giusto per vincere questa ingiustizia contro le mafie. Assolutamente sì, ho sempre riscontrato che Bologna, come tutta l'Emilia, ha nel proprio DNA una predisposizione non solo ad esercitare la memoria, ma soprattutto a resistere qualsiasi sopruso, qualsiasi sottrazione di diritti e, e attraverso anche la cultura e attraverso il teatro, come nel caso del settore di cui mi occupo io, eh, ci sono sempre state storie positive e di resistenza. Quindi, visto che lei è molto abituato anche a parlare con i ragazzi, visto che va nelle scuole a fare incontri, a parlare anche attraverso il teatro, quale sarebbe il suo messaggio a un ragazzo che deve imparare... Per le nuove generazioni a combattere la mafia? Ci sono due, due strade che deve assolutamente intraprendere. La prima è quella appunto della conoscenza storica, dell'esercitazione della memoria. Il secondo passaggio è quello invece, quello più difficile, che è quello della conoscenza del fatto di cronaca, dell'attualità se no si rischia appunto di guardare solo al passato e di non capire quello che accade nel nostro presente e nel nostro presente in Emilia sta accadendo qualcosa di grosso che le mafie ormai si sono radicate, guardano a nord Europa partendo proprio dal centro nevralgico di questo paese che è l'Italia, l'Emilia, eh, con la 1 si raggiunge il nord ma con la, la Bologna Brennero si raggiunge un altro pezzo del nord